È un film girato ad alta quota, tra le montagne innevate lungo il confine tra Francia e Italia. Racconta di un'odissea immigratoria meno conosciuta, eppure vecchia di due secoli, quella delle centinaia di clandestini, un tempo calabresi e siciliani, oggi africani, che sfidano il freddo e anche qui, come in un grande mare bianco, incrociano speranze, morte e solidarietà. È capitato, nella notte più lunga che abbiamo passato, sul, in mezzo alle, al, al bosco che eh, a un certo punto abbiamo semplicemente messo via la camera e abbiamo iniziato a fare quello che dovevamo fare, cioè essere anche un po' di sostegno a delle persone in difficoltà. Un montagne Il film. Regista Luigi Dalife è prodotto dal collettivo SMK Factory di Bologna. È stato finanziato da una raccolta fondi che ha coinvolto quasi 500 persone ed associazioni. Girato lungo due inverni, passati ad osservare, riprendere ma anche aiutare fantasmi notturni che attraversano sentieri e piste da sci. Milky Way, il titolo, la Via Lattea, è il nome del comprensorio sciistico che fa da sfondo al film. Ci ha colpito molto, anche aiutati un po' dal motto eh, del, di questo comprensorio che è sciare senza confini.